Che c'è? Vuoi vedere una sorpresa? Una sorpresa? Sì, la vuoi mm. vedere? Cosa mi fai vedere? Una sorpresa, la vuoi vedere sì o no? Ma certo, che cos'è questa cosa qui? È Ma guarda un po'. Non ci stanno pappagalli. Mm. Ah, una cosa da mangiare! Che no, bello! Non si mangiano? Che cosa sono queste cose qui? Queste? queste cose qui non sono queste. Non sono cose e sono carte. Ma, ma, Quindi, ma, ma, ma, ma, ma sembrano tutte, tutte uova. Ma non sono uova. Non sono uova? No. Ma sono dinosauri. No, non sono neanche dinosauri. E che cosa sono? Carte! Carte Pokémon! Capito? Ah. Questa, per esempio, me l'hanno scambiata oggi. Mamma mia, ma tu ne hai tantissime allora, eh? Senti, ma ne hai tante? Me ne regali posso... qualcuna? No, non le posso regalare a nessuno. Yeah. Quindi non te ne posso regalare a nessuna. Nemmeno una? No. Yeah. Vento di fatta. Di fata. Senti, me ne fai vedere una dei pappagalli, per favore? Va bene. Eccola. Wow! E un'altra qui. Questo è un piccione che si chiama... Pidove. Pidove. Come, si chiama? Come si chiama? Pidove. Pidove? Dove? Dove? Dove? Pidove? Dov è? Pidove? Eccolo. Senti, per favore, ma, tu, ma quante sono? Ma quante sono? Ma che cavolo ne so? Tipo mm. questa che fa? Ma queste spray. sono blu? Queste sono tutte blu? Sì. Mm. E queste sono gialle? Che gialle? Ma sono di tutti i colori queste carte? Sì. E la più bella, la più bella, qual è la più bella? Mm. Guarda. Che cos'è questa? Questa. Um, una volta avevo di questo cane che si chiamava Leo. Cosa è vero? Oh, Ma poi che ci e fai con queste qui? Si mangiano? No, poi qui non ho. non so che cosa cavolo metterci. Eh. C'è una pagina in più. Me la regali? No. E che ci fai in più? Vabbè me la tengo lo stesso per me Dai mia... che me la prendo No Me li fai assaggiare queste Mamma mia non questa, è, mangia... tutta questa è tutta mangia... nera Questa è tutta nera Lo capisci che non si mangiano Perché quella è tutta nera? Perché è nera Perché è nera Eh. Mm. Ok Questo è il contrario Mamma mia queste sono tutte dorate Aspetta, ma, questa è... ma questa è al contrario ah. Ma questa deve essere così Questo perché è così Mora Yeah. Yeah. mamma mia Gaia. ma ti sei arrabbiata? no, non capisco se yeah. questa è così come fa di essere così? eh, così mm. sono bellissime queste carte Pokémon C'è cioè, una cosa che non capisco di queste carte Pokémon questa è così, giusto? ma poi dietro va a finire così se qui è così e deve essere così però poi dietro è tutta storta ma se ti fermi forse la guardo anch'io eh? che cos'è? è tutta strana, tutta luminosa è tutta storta va bene allora me la prendo io no non ti serve? si sì che mi serve hai detto che è brutta me la prendo no, io no è bella eh hai detto è. che è bruttissima adesso me la prendo no è bella eh e guarda che cacio travestito mmm e qui che ce l'abbiamo cari qui... mamma mia Signori, queste carte sono Cari. veramente bellissime. Cari, Zarda, molto. pappagalli. Però vedo pochi pappagalli. Faccio... La prossima volta mi fai vedere solo quelli dei pappagalli. Ok, adesso te li faccio vedere solo quelli dei pappagalli, ok? Dai, quanti pappagalli ci sono? Però il prossimo video. Il prossimo video? Sì, te li faccio vedere. Signori, prossimo pappagalli. video, altri pappagalli. Ciao a tutti. Ciao. Ora facciamo un video con tutte le carte pappagallose. Le carte fa